Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Il tema di oggi è il tetto al contante, una delle misure che molto probabilmente finirà nella prossima legge di bilancio. Con noi Rosi D'Elia che ci aiuterà appunto ad approfondire l'argomento. Buon pomeriggio Rosi. Buon pomeriggio a voi. Il tema di oggi abbiamo detto che è quello del tetto al contante e siamo partiti in un certo senso dalla fine, ovvero dal, dalla misura che verrà inserita nella legge di bilancio. Prima di addentrarci nella questione però ti chiederei di fare un po' il punto della situazione. Eh, attualmente eh, quant'è il limite al contante e eh, quali sono i cambiamenti previsti? allora eh, chiariamo che attualmente il limite è fissato a 2000 euro e eh, nero su bianco c'è il passaggio a 1000 euro dal primo gennaio 2023 che rappresenta un po il punto di arrivo di un percorso eh, graduale iniziato negli anni scorsi percorso d'arrivo che è stato anche eh, posticipato ehm, con il decreto mille proroghe 2022 eh, la novità che si inserisce eh, nel dibattito e nel panorama normativo eh, attuale è il passaggio di questo limite proprio dal 1 gennaio 2023 non più a 1000 euro ma a 5000 euro. Questa data è eh, significativa proprio perché eh, ci sono state appunto delle novità proprio eh, nel provvedimento in cui sarebbe poi andata a confluire eh, tale misura. Eh, quali sono queste novità? Di questa misura eh, ha parlato la stessa Giorgia Meloni, in conferenza stampa, nella conferenza stampa di presentazione del decreto Aiuti Qater approvato la scorsa settimana il 10 novembre e non ancora però arrivato in gazzetta ufficiale ed è proprio qui che eh, nasce un po' la notizia nel senso che nelle ultime bozze in circolazione eh, non compare più questa misura una scomparsa che però dobbiamo dire non sorprende dal momento che la, lo strumento del decreto legge è utilizzato proprio uh, per, in caso di necessità e urgenza, non applicabile quindi a una misura che uh, si prevede già uh, partirà dal prossimo anno, misura che quindi dovrebbe entrare... Uh, molto più coerentemente nella legge di bilancio 2023. Eh, quindi sembra ci sia stato uno stop eh, prevedibile, ribadiamo, da parte del, del Quirinale eh, e eh, stando alle ultime anticipazioni, quindi la novità dovrebbe entrare eh, nella legge di bilancio 2023. Eh, su questo sorge una riflessione, nel, nel senso che ci saremmo aspettati anche gli stessi autori eh, delle prime bozze del decreto aiuti quater eh, sicuramente si aspettavano questo veto del pirinale quindi questa modifica questa, eh, diciamo questo intervento eh, di natura eh, formale ha anche un po di sostanza e, e in particolare eh, eh, Sembra arrivare un messaggio chiaro, la misura eh, è prioritaria, ci sarà eh, e eh, conferma una linea del governo eh, indicata già fin dai primi eh, passi, insomma, fin dalle prime ore eh, di vita. In estrema sintesi potremmo eh, concludere un po' con il titolo dell'articolo che vi invitiamo a leggere, è in descrizione del video, ed è appunto tetto al contante dal DL aiuti 4 alla legge di bilancio, la sostanza non cambia, 5.000 euro dal 2023. Riguardo a questa misura e alle altre che poi confluiranno nella legge di bilancio 2023 ovviamente vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti. In chiusura, Rosi, hai qualcosa da aggiungere? Sì, eh, volevo precisare proprio in merito a, a questa novità che dovrebbe arrivare con la legge di bilancio e, e rispetto anche a tutte le altre, eh, questa sembra essere eh, chiara e certa, quindi sicuramente in arrivo, eh, ma eh, in ogni caso per l'ufficialità eh, bisogna attendere eh, lo sviluppo dei lavori sulla legge di bilancio che attualmente eh, è ancora all'inizio insomma in forma embrionale lunedì prossimo il consiglio dei ministri dovrebbe approvare il documento programmatico di bilancio e eh, da lì in poi inizierà il vero e proprio iter parlamentare della manovra su questo e sugli altri temi vi continueremo a dare aggiornamenti al prossimo appuntamento arrivederci